Buongiorno, questo è il B&B dove ho dormito Civitanova là lascio il bagno Qui fuori c'è il giardinetto Bicicletta pronta Devo solo fare colazione E poi riparto in direzione Fano Tutto qui Buona giornata ragazzi magari più tardi, fuori di qui, vi racconto anche l'avventura per entrare in questi B&B. Benissimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a uscire dal B&B, è stato duro sia entrarci che uscirci perché ieri Secondo me, da quello che ha fatto capire, si era un po' persa via la mia prenotazione avendola fatta il giorno stesso e quindi quando sono arrivato loro non c'erano. Ho chiamato un po' di volte e non rispondevano. Quando hanno risposto mh, erano più o meno le 6 e mi hanno detto che non mi davano la stanza prima delle 7 perché dovevano ancora sistemarla. E io ero un po' cotto, volevo lavarmi, farmi le cose con calma, lavare i vestiti e vabbè ho aspettato, alla fine mi ha fatto comunque entrare nel cortile e come è stato duro entrare ieri sera è stato durissimo anche uscire questa mattina perché secondo me è rimasta addormentata e, e niente, io ero pronta alle 7.75 come le avevo detto e che lei mi avrebbe preparato la colazione e Invece è scesa alle 7:40, ho provato a chiamarla un paio di volte perché ho voglia di partire, non farmi di nuovo tutto di corsa, eccetera. E niente, alla fine invece ho fatto colazione e sono partita. Adesso sono sul lungomare di Civita Nova. E niente, si va verso Fano. A dopo. eccomi a farvi vedere un tipico esempio di infrastruttura ciclabile da non realizzare Rientro, uscendo da porto potenza Picena, c'è una ciclabile come vedete alle mie spalle spero si veda che costeggia la strada statale però a un certo punto esattamente qua si interrompe perché lì c'è un parco e quindi la strada ciclabile non può essere continuata e ti rilancia in questo incrocino direttamente di nuovo sulla statalina comunque come potete vedere abbastanza trafficata e senza un minimo di spazio per pedalare è normale che poi anche gli automobilisti si incazzino se stiamo in mezzo non c'è spazio come si fa mannaggia vabbè provo a continuare se non mi asfaltano a dopo ragazzi Devo dire che Porto Recanati è una di quelle cittadine di mare che proprio mi piacciono perché ha una passeggiata sul lungomare molto curata, le case sono tutte comunque belline come potete vedere e soprattutto gli stabilimenti balneari a differenza della Versilia, ad esempio non tappano la visuale sul mare, hai sempre il mare in vista quindi è sempre piacevole passeggiarci quindi mi piace, mi piace, Porto Recanati è approvato da sempre. A dopo ragazzi con i pescatori che stavano ritirando le loro reti uno di loro è un mountain biker allora abbiamo fatto un po' di parole su viaggi in bici ma dato due dritte sulle strade da fare in questa zona e niente, adesso sono ripartito sto per uscire da Porto Recanati e via che si pedala tra poco Monte Conero Ed eccomi a Sirolo, la prima parte della salita del Monte Conoro l'ho affrontata, non è assolutamente niente rispetto alla Cisa o Radicofani, però guardate che paesaggi e panorami che ci sono. Quello è il Monte Conoro che dovrò scavalcare oggi per andare ancora in direzione Fano. E ci siamo, si suda, ma ci siamo, ciao ragazzi! buongiorno sono entrato da un po ad ancona e come ci sono entrato spero di uscire in fretta perché come sapete non mi piacciono le città grandi da pedalare con il casino il traffico il caos in più perché ci sto mettendo una vita perché ogni volta che mi fermo a fare delle foto soprattutto lì su monte Connor, mi sono tornato a chiacchierare con un sacco di persone prima un signore del Vespa Club, tra l'altro di Fano dove sto andando io poi con Laura, una ciclista molto simpatica solare con la quale mi sono fermato a parlare 20 minuti mi ha raccontato un po' di cose lì del, del Conero perché lei è qua di Ancona. E, e niente adesso pedalo cerco di uscire da sta polgia di caos e, e a dopo ragazzi Pezzo bruttissimo per uscire da Ancona. Non credo che ci siano delle piste ciclabili perché Comut mi, mi ha dato questa come opzione. Una strada a due corsie per, per andata, due per ritorno. Con macchine e camion che viaggiano velocissimi. Voglio levarmela dalle palle prima possibile. Perché proprio proprio non è piacevole. Eccomi a voi ragazzi, dopo quel brutto pezzo di statale dopo Ancona c'è ancora un altro bel pezzo eh, su una statale abbastanza trafficata da Falconara a Montemarciano mi pare si chiami questo paese, ma a un certo punto si riesce a ripassare sulla strada parallela, ovvero questa qui che sto percorrendo adesso, che è come vedete in riva al mare. Il sole picchia lo stesso ma almeno non ci sono le macchine, quindi ho tolto almeno il 50% delle rotture di scatele. Il sole per ora me lo tengo. Ma tra poco sono qua, sono a Senigallia e penso di fare una piccola sosta lì. Vedo di mangiare della frutta, qualcosa di fresco. E poi riparto che c'è il ragazzaccio Pigal che mi aspetta a Fano e anche a ci sono arrivato questa è la rotonda a mare non so se è quella del famoso una rotonda sul mare e comunque quello è il lungomare di senigallia quello che ho appena passato e penso che sia sempre lungomare lato sud e niente adesso vado a cercarmi un posticino all'ombra per fare un, uno snacks e poi riparto per Fano a dopo ciao <musica> Ah, dimenticavo di dirvi che Senigallia è anche super conosciuta per il Summer Jamboree, quello là sopra è il manifesto ormai per il 2021, visto che quello del 2020, come quasi tutti gli eventi, è stato rimandato. È un festival rockabilly della cultura americana anni 40-50, dove incontrerete gente vestita a tema, macchine dell'epoca, moto dell'epoca. Questa mega piazza è la piazza dei concerti principali, ma in giro per tutta la città e per i paesini limitrofi troverete eventi, feste, gente che balla rock acrobatico, e barbieri dell'epoca che ti, se vuoi farti fare un taglio anni 40-50 stile americano te lo fanno sul momento e l'anno prossimo veniteci perché io ci sono stato ed è veramente un, una situazione surreale e bellissima. in tv ciao dunque dunque a Fanno sono arrivato come vedete sono in macchina non più in bicicletta quasi lavato e profumato si sì, lavato e profumato sicuramente e guardate un po' chi ho qui guardate un po' chi ho qui per, per gli amici polisti per gli amici Perché polisti si ricordano. So, solo i polisti si ricordano questa è la storia del polo <ride> la storia del polo la pagina nera no? <ride> la pagina nera la abbiamo pagina fatto nera dei tornei io e lui assieme che abbiamo proprio fatto scintille ah, le volte per terra <ride> appunto le scintille che fanno scintille i pedali quando, quando sgrattano per terra praticamente no? <ride> per adesso mi sta portando a mangiare la classica piada marchigiana in teoria sì in teoria sì una teoria perché? in pratica quella perché sfogliata con lo strutto perché da ste parti si dice no. che quella marchigiana sia tre livelli superiori a quella romagnola perché quella romagnola a noi non ci piace un po' come quando i gruppi famosi tipo gli aerosmith che vanno a dire Cleveland è il posto più bello dove ho suonato poi vanno a Roma, Roma è il posto più bello dove ho suonato esatto. queste cose così insomma noi mangiamo nel posto della piadina più buona di noi dobbiamo dire esatto che praticamente la piedina marchigiana, quindi le marche è la più buona del mondo poi quando uno va in Romagna è e e cambia tutto solo per farsi lì ottima questa piedina romagnola tutta ad un blocco queste cose così insomma Vabbè, Benissimo, vi facciamo vedere forse dopo la piedina se ne abbiamo voglia. Addio ragazzi! Sono non finisce prima, perché Beh, è un attimo. Eh, un attimo, un attimo. Non, non fa in tempo a accendersi la GoPro che sta piedina marchigiana sparisce in un lato. <ride> Adios! Ma come dicevamo, questa è la piadina, guardatela adesso perché non la vedrete mai più. Esatto. Oh. L'abbiamo presa leggera, eh, Salsicce e friarella. E tu? Eh. Uguale perché cioè. <ride> è d'obbligo piarla così, non è che sono so tante strade. Piedà. Si chiama piada alta digeribilità. Sì, nel senso che te resta qua. Talmente alta la digeribilità. Comincia a digerirla dai, dai polmoni praticamente. Inizia a digerirla Però ne vale la pena, eh. Voglio dire. Quindi buona. Mori, mori soffocato e muori felice. No. Quello sì. Buon appetito. Buon appetito a tutti.